vanilla che ho costruito. E partiamo dalla prima cosa che ho costruito che è questa bellissima villa e l'ho costruita proprio esattamente sopra il portale dell'Ender che adesso vi farò vedere. Però insomma dal, proprio dal margine. E prima di tutto qua abbiamo tre farm: una di mob di spider. E una di bambù facilissima poi una piccola miniera e una farm cactus e poi passiamo direttamente alla casa che dietro ha una piantagione molto grande dove prendo tutte le mie risorse e poi possiamo andare alla cucciola dei cani e la tomba del mio vecchio cane Entrando in casa c'è un piccolo tipo armadio, una cucina una sala da pranzo il cinema fatto un po' così alla tavolo Poi qua sopra ci sono due camere da letto stanze da letto, sì E qua sotto c'è ovviamente la, il portale del Land Bello, molto bello E poi sì è po è po alto, però... Sì, ecco e adesso vi faccio vedere le, le ultime cose che ho scritto in questo mondo che ho lasciato per un paio eh, sì credo che è da tipo una settimana ormai che non ci gioco su questo mondo perché sto sviluppando un altro mondo che se volete vedere vi farò vedere in un prossimo video con il mio partner di FNAF con cui ho creato anche questo canale e, però continuiamo con il video eh, qua abbiamo la casa di mio fratello che non ha mai eh, concluso un piccolo hotel se riesco eccoci qua un piccolo hotel fatto a, a quattro piani ehm, carino niente di che poi qua le, le ultime due cose che ho costruito che è una barca un cacciatore di miele qua con eh, sì, con quattro stanze ovviamente io non sono straforte se andiamo di sotto, abbiamo le stanze, la, una specie di armeria qua dentro dove si possono vedere dei missili fatti con due blocchi in croce, la mia stanza, quello del mio amico, e poi basta, qua una camera così, un'altra stanza proprio fatta così al volo, e poi, passando al piani di sopra, abbiamo qua tipo, gli uffici, ecco, sì, gli uffici, il ponte di comando con ovviamente tanti comandanti tanti strumenti bellissima arma fatta pure male ok ragazzi ci siamo eh, passando di là già si vede che è una cosa molto fatta benissimo ovviamente dal pro che sono però qua cioè una bellissima porta aerei volevo fare un ponte incrociato però mi è venuto un po male <ride> Questa non è ancora completamente finita, C'è cioè ovviamente solo la struttura base di questa. Del ponte qua sopra E questo qua. Però adesso vi farò vedere la.. Diciamo la seconda parte di questa. Di questo mondo. Ecco. Ci vorranno proprio. Cioè, due secondi, aspetta Ho sbagliato direzione, scusatemi. Scusatemi. In altra direzione c'è lì il si chiama? il tempio sommerso ecco sì, il tempio sommerso che è bello si sì, l'ho tutto drenato mi, se, mi, è voluto, mi, so, mi ci sono voluti un paio di giorni adesso è tutto vuoto completamente è molto bello e vedete qua c'è il passaggio per cui io sono arrivato prima qua dietro con le farm e e si sì. Andiamo di là. Eh, ci vorranno giusto due minuti è una cosa piccola. Eh, sì, perché ovviamente io sono bello e intelligente, mi faccio direttamente così. Eh sì, e eh, se intanto vi racconto un po' della storia di questo canale. In pratica eravamo io e il mio compagno a scuola, siamo migliori amici e siamo anche ovviamente compagni di classe. Abbiamo iniziato a fare un um, un sito web che stiamo ancora sviluppando, è in sviluppazione. Poi abbiamo avuto l'idea di creare questo canale con, dove portiamo dei giochi: Minecraft, Call of Duty, ehm, poi anche Brawl, Paddock, Pullman e cose, sì, queste cose qua. E poi sì, ci è venuta questa ispirazione, l'abbiamo fatta, ci siamo messi d'accordo durante quando potevamo, anche a scuola, abbiamo sviluppato il nostro sito. Che adesso non posso lasciarvi il link perché non è ancora stato postato online Però appena ce l'avviamo, lo posterò su in descrizione Quindi rimanete sintonizzati e vedrete questi, il nostro sito web e se, se volete vedere altri contenuti come questi Ricordatevi di lasciare un like e iscrivervi al canale ah, Mettiamo 50 views Faremo 50 visualizzazioni oppure 20 like anzi no, sì, 25 like. E inizio, fare, farò la parte la seconda parte con l'altro mondo che sto facendo con il mio sì, con il mio amico, il mio compagno di classe. E tornando al nostro video, in pratica siamo qua. Come già potete vedere, è una cosa sottoterra. È una base che si può vedere da qua sopra. con una farm, una miniera, una camera da letto e tipo una work area, un'area di lavoro con uno storage eccetera con anche l'enchanting e un portale del, del nether che non si sa mai cioè è proprio se sì, è proprio proprio, bisogna andare che poi adesso non vi farò venire niente perché è davvero avrò proprio uno spawn bruttissimo, un pezzo di lana perfetto e poi se andiamo alla... nell'acqua, proprio accanto all'acqua, all possiamo vedere che qua c'è un'isoltina che è un po' tagliata a metà perché qua sotto c'è una base, sì, una casetta tipo, sott'acqua, giusto, un po' così per bellezza. Qua tutto fatto molto carino, è tutto molto moderna, piccolina, può, può essere un appartamento in città, con qua una piccola cucina, un salotto, un po' di storage, un letto, due, due quadri, eccetera. È stata molto difficile farla perché era questo tetto sopra, era tutto pieno, sommerso dall'acqua, quindi era proprio sommersa in pratica. Sì, mi si allagava ogni volta che rompevo un blocco e quindi era... Molto difficile, molto difficile farlo. Però ce l'abbiamo fatta ed è venuta anche recentemente, diciamo, ecco. E questo in pratica è il tutto. E se volete, come vi ho detto prima, vedere altri video come questi, lascia, eh, vi ricordo di lasciare like. E se vi è piaciuto questo contenuto, iscrivetevi al canale. E ci vediamo al prossimo video.